Thank you. Partita trovata! Non voglio di non essere felice di vedermi. Dentro di te stai sorridendo, lo so. Ricarico! Ricarico! Ci può pensare qualcuno? Datemi qualcosa! attrice uccisa Spike piazzata oh. ricarico Spike piazzata Mi ho in B Ricarico non può farlo nessun altro ultimo giocatore rimasto momento decisivo vuoi la mia approvazione chamber allora rifai Questo è il mio mondo! Spike piazzata. Tutto pronto. Ultimo giocatore rimasto. K Non ho cariche. Nemico avvistato in up. Spike piazzata. Ultimo giocatore rimane. Ah. Respirate gente, avete il cuore in gola. Qualcuno ha dei fondi? Spike piazzata. Riposa. Altra ulturole di nuovo in fondo. E, e davvero che avrete. Mm, quelli capaci hanno sprecato il vantaggio. Pike piazzata. Questo è il mio mondo! Manca un solo nemico. Già sì, morti. Sono sulle vostre tracce. Spike a terra in vita. Spike a terra in B. Manca un solo nemico. Tre anime. Non ucciderai i miei alleati. Manca un solo nemico. Carneficina. No! Nessuno nice. si <sighs> ricorderà di loro. Non ho cariche. Non ho cariche. Alzato! Manca un solo nemico! Spike a terra al centro. Temetemi! Spike a terra in B. Eliminato. Questi stranieri mi vogliono morto. E Bion, non sono certo i grilli. Deluti. Visione bloccata. Alta solo ah, Spike piazzato. Questo è il mio mondo! Blocco visione. Finisca la Spike! Ultimo giocatore rimasto. Momento decisivo. Tante prigioni. Solo nemico. L'ultimo uh, giocatore rimasto. Trenta oh. secondi rimasti. ultimo round prima del cambio usate tutto quello che avete non ci teniamo niente qui c'è un'arma qui c'è un'arma qui c'è un'arma qui c'è un'arma Sono sulle vostre tracce. che piazzata! Questo è il mio mondo! Trevismi! Basta scherzare! Ora muori! spettacolino pirotecnico, temo. Ricarico. Cambio posizione. Non, non ho di cariche salvate. Non ho cariche. carico lì è stato in Visione bloccata Il cariche. Lì. Non ho cariche. Le. Ricarico. Blocco la visita. Spike Oddio. a terra in A. A terra. Visione bloccata. Ho la Spike. Spike a terra in A. Manca un solo nemico. Ultimo giocatore rimasto. non fatevi uccidere voglio la loro vita non la vostra a guardarmi dobbiamo concentrarci rascoi Blocco visione Phoenix ucciso Nemico a terra Ultimo giocatore rimasto Piazza lo spike Questo è il mio mondo! Vai, ecco qualcuno! Ci hai provato! UCIS manca un solo nemico. Amico in up. Ricarico. Nemico ha visto in oh. Ho preso qualcuno. Teletrasporto pronto. Ricarico. Manca un solo nemico. Trenta secondi rimasti. sulle vostre tracce. Nemico. Via il muro. Ultimo giocatore rimasto. già morti come andrà questa volta. Sono emersi degli schemi. Fai un bel respiro. nemico. No, no. nemico di... Teletrasporto pro. Match point. Facciamogli esalare l'ultimo respiro. Non sopravvivere Avvistato oh, no. in sì. okay. a terra nella base attaccanti Tu eri rimasto. Temetemi! Sì. Tieni, tieni! Non sei... Chiudi gli occhi. Ciechi e stulti. 30 secondi rimasti La medicina di squadra Insieme li seppelliremo nei loro peccati Sì, blocco la visione! <tellos> Rimasto. Ora muori! Manca un solo nemico! Ti saluti! I nemici fanno tanto i duri, ma il loro cuore li tradisce. Sono sulle vostre tracce. Non ho cariche. Rimasto. Perfetto! Vogliamo ogni occasione, capito? Qualcuno ha dei fondi? Nemico avvistato al cielo! Vittoria degli attaccanti.